Stefania Bellucci della LR Immobiliare, sono a presentarvi un appartamento che si trova nella zona alta di Labaro, esattamente a Colli d'Oro. residenziale via Busso arsizio numero 15 l'appartamento in questione è un appartamento bilivelli Si compone da un salone con angolo cottura, una dispensa o lavanderia tre camere di cui una padronale con bagno e con sua cabina armadio e un altro bagno. L'appartamento è dotato anche di un terrazzo e di una cantina. Che dire, non ci resta che venire a vederlo.